Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è un glitch dei soldi da fare in due Allora, i requisiti per fare questo glitch eh, sono che eh, avete bisogno di un amico e che ha la vostra stessa base operativa e la vender, non è necessario che voi abbiate la vender, però il vostro amico dovrà averlo Quindi questi sono i requisiti Altro requisito, una LG Retro Custom Passiamo al bug ragazzi Allora, come vedete io sono nella mia base operativa Il mio amico, la mia amica è nella sua base operativa E entra dentro la vendera Noi che cosa dobbiamo fare ragazzi? Dobbiamo diventare CEO Allora, sia se lo fate con il CEO Sia se lo fate con il Motorcycle Club È la stessa cosa Magari qualcuno non ha i soldi per diventare CEO Non è il CEO Va bene anche il Motorcycle Club a questo punto diventate CEO una volta diventati CEO mandate l'invito al vostro amico e gli dite di entrare nella vostra organizzazione ma non subito ragazzi quindi andiamo a vedere come quindi invitiamo l'amico l'amico va sull'invito e si ferma sull'invito mentre noi andremo su ritirati nel momento in cui eh, noi andremo a ritirarci, contiamo fino a 3, il nostro amico, al insieme a noi, dovrà schiacciare per entrare nel, nel nostro cielo, ovviamente nella nostra organizzazione. Quindi ci mettiamo su ritira di schermata nera, contiamo fino a 3, ci sincronizziamo con il nostro amico e al 3 schiacciamo tutte e due contemporaneamente ragazzi qui il video è poco sincronizzato però comunque eh, ve lo sto spiegando in maniera diciamo abbastanza bene quindi a questo punto che cosa deve fare il vostro amico si mette vicino alla porta di uscita e voi dovete diventare ceo nuovamente rimanete nella schermata nera vi sincronizzate 3 2 1 e il vostro amico una frazione di secondo dopo dovrà schiacciare per accettare mentre voi state diventando cieli se tutto sarà andato bene il vostro amico si troverà nella vostra base operativa come state vedendo a questo punto l'unica cosa che dovete fare è andare nel vostro veicolo che volete duplicare e far salire il vostro amico una volta che è salito il vostro amico scendete dal veicolo e il vostro amico sarà in grado di guidare il vostro veicolo nella vostra base operativa come vedete è in grado di guidare nella mia base operativa a questo punto ragazzi dovrà posizionarlo in una maniera eh, che ci sarà il teletrasporto nel veicolo ragazzi questo glitch funzionava anteriormente funziona anche adesso quindi io l'ho reputato ancora un po' più semplice rispetto a quello da fare in tre quindi già è difficile trovare un amico che ci aiuta figuratevi eh, due insomma, come vedete ragazzi io sono uscito dall'auto eh, sono uscito aprendo lo sportello quindi non va bene c'è bisogno del teletrasporto l'auto deve stare eh, perfettamente al centro con, eh, con gli sportelli in pratica che siano tappati in maniera tale che ci sia questa questa cosa del teletrasporto poi eh, lo vedete da soli insomma quando vedete che vi teletrasportate nel veicolo con tranquillità vuol dire che ci siete insomma no quindi una volta che avete fatto comunque il avete messo il veicolo nella posizione adeguata, vi assicurate se vi teletrasporta come state vedendo, dite al vostro amico di risalire in auto, risalirete anche voi in auto, mentre il vostro amico scenderà vi passerà alla guida e a quel punto sarete in grado di teletrasportarvi da soli in auto ragazzi, come vedete sto passando alla guida, quando sono passato alla guida posso scendere tranquillamente io qui in questo passaggio non l'ho fatto prima perché mi sono dimenticato ragazzi però dovete avere fuori dalla base operativa una LGRH8 io adesso sto uscendo per chiamare la LGRH8 ma non cambia nulla potete farlo prima o dopo se vi dimenticate io adesso lo sto facendo dopo ma non, come ho già detto non cambia nulla chiamiamo la LGRH8 L'auto che comunque andrà a, diciamo, a utilizzare la targa dell'auto che stiamo duplicando. Insomma, vabbè, mi sono capito da solo. L'auto che stiamo a duplicare, gà, prenderà la targa dell'auto che abbiamo appena chiamato, per capirsi. Quindi, in questo glitch non abbiamo bisogno di eh, targhe personalizzate. Come vedete, 41, 14 fate bene attenzione alla targa che avete appena visto quindi una volta che avete l'auto fuori ripeto nuovamente chiamatela prima per comodità io non l'avevo chiamata e sono uscito per chiamarla e sto rientrando Quindi rottura dei coglioni, base operativa che si apre, che si chiude, due palle, due animazioni e tutto il resto comunque sia torniamo al glitch ragazzi ci mettiamo qui vicino al pallino proviamo se ci teletrasportiamo come abbiamo visto ci teletrasportiamo e quando siamo qui e abbiamo il menu di uscita premiamo triangolo e X contemporaneamente ragazzi, in maniera tale che ci teletrasporterà sul veicolo e ci farà uscire allo stesso tempo come avete visto c'è un piccolo flash che si vede l'auto e automaticamente usciremo fuori con l'auto ecco la targa ragazzi quindi a questo punto una volta fuori che cosa dobbiamo fare? chiamare il centro operativo chiameremo il centro operativo per salvare il veicolo in questo caso c'è da dire ragazzi che questo glitch anche se voi eh, per dire non so eh, uscite dal gioco e rientrate in game il vostro amico rimarrà sempre Buggato nella vostra base operativa E avrete sempre la possibilità Di poter fare il glitch, ragazzi Quindi c'è tutta la comodità Potete anche addirittura eh, Azzerare i cache con R1 L1 come cazzo se fa insomma Ma il vostro amico rimarrà sempre Dentro la vostra base operativa E una volta chiamato il centro operativo mobile Ragazzi nel centro operativo mobile Dovete avere una lgrh io in questo caso non sto comprando quest'auto, ma è solo per farvi vedere che è una LGRH8, come vedete, e vado ad entrare nel centro operativo. Entriamo nel centro operativo, facciamo la sostituzione, ovviamente dovremo avere il deposito veicolo personale nel centro operativo, lo dico per evitare domande stolte, stronze, insomma, che non servono a un cazzo. Una volta fatto ciò, usciamo dal centro operativo e ci dirigiamo verso un garage per, per um, mettere il veicolo. Ragazzi, io avevo questa qui di base a Forte Zanfulo e ho il garage qui vicino, però voi fate voi, insomma, come vi trovate più comodo, Mettete l'auto e siete a posto io qui ho il garage pieno metto l'auto nel garage e per ripetere il glitch ovviamente se eh, siete in un garage come mi trovo io e avete delle LGRH8 riprendete la vostra LGRH8 la portate fuori dalla base operativa e ripetete tutto quanto il procedimento ragazzi è semplicissimo è veramente semplice basta trovare un po' di timing nel primo passo ma neanche tanto dopo un paio di volte che ci provate sicuramente vi riuscirà quindi state tranquilli insomma con questo metodo potete duplicare parecchie auto è un metodo abbastanza semplice adesso qui vi faccio vedere che l'auto che ho usato inizialmente per duplicare è ancora qui ragazzi e possiamo andare tranquillamente a riprendere l'auto e ripetere il bug io adesso non ripeterò il bug però vi faccio vedere che diciamo la mia amica può ancora guidare eh, l'auto dentro al al mio diciamo alla mia base operativa insomma no? quindi aspettiamo E come state vedendo può guidare tranquillamente l'auto senza nessun problema quindi andrà a riposizionare l'auto nella posizione dove è stata messa inizialmente e potremo ripetere il bug nuovamente il glitch è questo ragazzi quindi eh, migliori non ce n'è per il momento se ne troverò li porterò sul canale eh, purtroppo il glitch da fare da solo è stato stupendo è durato due belle settimane abbondanti però, eh, anche quello, insomma, è stato facciato. E quindi nulla, ragazzi. Detto questo, il video finisce qui. Un saluto a tutti, al prossimo video.